Salve a tutti, in questo video eh, vi eh, tratterò eh, l'argomento eh, delle regole topologiche, della, del corretto utilizzo delle regole topologiche. Eh, in effetti questo è un argomento che vi ho già trattato in un articolo qualche tempo fa, ma non ne ho dato mai diciamo, una dimostrazione pratica. L'articolo lo metterò comunque nella descrizione eh, del, del video. Allora, andiamo subito a ehm, operare. Qui, come vedete, c'è eh, questo che è un layer eh, poligonale, un quadrante, io l'ho chiamato così, e eh, se andiamo in attribute table, vabbè, questo è un quadrante che ho tirato fuori da un quadro unione della città metropolitana di Napoli, che fa eh, riferimento a eh, praticamente un DTM leader. Eh, come possiamo vedere qui, eh, il campo dell'area in piano, eh, Risulta essere assente, cioè nullo. Quindi andiamo subito a uh, calcolare questo uh, campo. Vabbè, è, è una funzione che ho utilizzato poco fa, quindi è in uh, Recent, uh, però è possibile trovarla tranquillamente in Geometry. Doppio clicco. Ok. Salviamo praticamente in piano questo quadrante e ha eh, ah, una superficie di 250.000 eh, metri quadri. Ora andiamo a realizzare un uh, nuovo uh, shapefile di tipo poligonale. Vabbè, io sto utilizzando la proiezione utm uh, zoom 33n. piano, decimale, ok, uh, poligoni, 2 avevo fatto già un piccolo test prima di questo video. Ok, abbiamo aggiunto a questo punto il, il nostro uh, shape di tipo poligonale. Come vedete, i campi sono id e aree in piano. Andiamo nell'opzione di snap. Ok, già è attivato lo snap alle intersezioni, che è quello che mi interessa. E abbiamo una sessione di editing. Come vedete, questo... Mirino questa croce viola Compare ogni qualvolta mi avvicino Al bordo Della del, Dello shape Quadrante o oh, ai vertici Ecco Ho fatto il doppio clic per errore Vabbè, Andiamoci un il D Lo chiamiamo 1 Disegniamo un altro poligono andando a violare, volutamente, quelle che sono le regole topologiche. Quindi, oh, fermiamoci qua. 2 E quello che resta... Ecco qui. Mi sono dimenticato di fare questo. Ok. Ecco, come vedete c'è quest'area che è praticamente una intersezione di la sovrapposizione delle, del, dei tre poligoni, quindi questo è un evidente errore topologico. E eh, ci possiamo accorgere che eh, è importante eh, evitare errori topologici dal semplice calcolo delle, delle aree di questi poligoni. Queste sono adesso le aree dei singoli eh, poligoni. Andiamo a vedere l'area totale. Dunque, ricordiamoci che eh, questi poligoni fanno riferimento a un quadrante che ha un'area totale di 250.000 m2. Poligoni 2. Area in piano. Ok, quindi la somma... Delle aree di tutti questi poligoni risulta essere pari a 346.000 m2. Quindi, già qui possiamo vedere che c'è un primo eh, errore eh, evidente: in pratica, le aree non sono correttamente, eh, non si ha un corretto eh, valore di area eh, totale del, del nostro quadrante. Ma adesso rendiamo diciamo la cosa un pochino più eh, difficile o, o interessante. Andate ad aggiungere eh, questo DTM del, del Vesuvio. Questo è un DTM eh, generato da un leader a eh, un metro per un metro, distribuito dalla città metropolitana di Napoli, e andiamo adesso a valutare con ehm, il procedimento espresso, evidenziato anche in un video da uh, Salvatore Fiandaca per il calcolo delle aree uh, reali e questo video tra l'altro lo metterò anche nelle descrizioni, uh, questo è il link a questo video e uh, innanzitutto uh, andiamo a definire quello che è l'area uh, reale del quadrante. Io per abbreviare i tempi ho, ho fatto un clip e mi sono tirato fuori praticamente un clip del, uh, dell'area che uh, a noi interessa. Uh, dunque come prima cosa utilizziamo il plugin Real Surface Area di Grass, non vi sto a spiegare nulla su questo plugin perché come vi ho detto c'è un video molto molto interessante di Salvatore e ve lo, ve lo indicherò e uh, quindi tiriamo fuori quello che è il uh, raster delle, uh, delle superfici reali Ecco qui, brevemente eh, le indicazioni presenti qui in leggenda dicono praticamente che eh, le aree più piccole hanno giustamente dimensioni di 1 metro quadro, essendo appunto il pixel più piccolo di dimensioni 1 metro per 1 metro, mentre le aree più grandi hanno dimensioni, quindi hanno dimensioni di 2 eh, metri e mezzo. Andiamo quindi adesso a determinare. Qui sotto andiamo a determinare l'area, la stima dell'area reale eh, del quadrante. Dunque, ecco qui, quadrante, mi interessa questo valore, la somma, area reale. andiamo a vedere questo valore stimato. Siamo su 381.000 metri quadri. Perfetto, facciamo lo stesso eh, procedimento per i nostri, eh, il nostro shape composto da eh, più poligoni. coligoni due ok. La somma. E qui abbiamo praticamente il campo area reale che è stato uh, riempito. Ricordiamoci che questo era il valore per il quadrante e se avessimo fatto dei poligoni eh, corretti topologicamente dovremmo ottenere lo stesso risultato in sum, ma in realtà abbiamo che quest'area risulta essere molto più grande del reale, della stima, del, quindi del valore che ci saremmo aspettati. Il, diciamo, la dimostrazione pratica eh, finisce qui, voglio giusto eh, chiudere dando alcune piccole indicazioni eh, venute fuori diciamo, dalla mia eh, esperienza. Eh, in genere quando installo per la prima volta QGIS, eh, la prima cosa che faccio è andare in, in Options, andare praticamente a impostare eh, dei valori di snap che io insomma, preferisco eh, il, lo snap mode lo blocco al vertice e al segmento e eh, quelli che sono la tolleranza e eh, il raggio d'azione dello snap lo pongo a 5 pixel Uh, questi tra l'altro sono valori che possono essere uh, modificati poi anche in fase di editing andando qui in opzioni e modificando poi in base a quello che può essere più utile in quel momento. Uh, e uh, nello, nello specifico, uh, nel momento in cui si fa una sessione di editing, è sempre utile uh, andare a... Uh, concluderla con una, una verifica eh, topologica c'è questo eh, strumento del topology checker eh, che è molto valido e eh, vi faccio vedere rapidamente come funziona eh, sappiamo che ci sono overlaps, quindi sovrapposizioni però facciamo finta che eh, non ci siano e vogliamo andare a indagare se ce ne sono o meno Ed ecco qua l'errore. Un tool comodo e utile per la pulizia degli errori topologici, vabbè in questo caso sarebbe molto semplice, basta attivare una sessione di editing che si pulisce, però per scelte molto più vasti diventa un po' più complesso, è eh, il vclean, eh, di cui eh, vi lascerò eh, il link al manuale eh, alla fine di questo video. Grazie a tutti, alla prossima!